Allora, chi è pronto per un'altra partita a roccia, pergamena e... Sciabole! <s gehen> <s> <s rubbish> Ma che accidenti! Dove siamo finiti? Non dove eravamo un secondo fa? Non sapevo che esistesse un posto simile su Gorm. È così selvaggio. Guardatela! Mm, dite che posso mangiarlo! Attento! Mm? Ah! Uh, sarà più facile che lui mangi te. Oh, dico bene, Mister Coccola coccoloso! Uh, uh, uh, uh. È l'energia alfa. Riempie questo luogo. Riesco a sentirla. Potrai raccontarci tutto quando saremo alla Torre Mecha. So che stavo bramando un po' di avventura, ma restare qui non avrebbe senso. Chiamiamo le Hyperbeast e andiamo a casa. Mm. Eh? Tutto qui è alimentato dall'energia alfa. Ma non sappiamo ancora come concentrarla, quindi. Non possiamo tornare indietro! Beh, io non resterò qui, fermo ad aspettare che accada qualcosa.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 Ma dovrete riuscirci. Prima che lo facciano i cattivi. Tutto chiaro, ma non sappiamo come controllare l'energia alfa. Questi vi aiuteranno. I guanti alfa. Ognuno per ogni elemento primario. Oh. Il magma per il fuoco. L'oceano per il ghiaccio. Oh. Il cosmo per il vento. Oh. E il cristallo per la roccia. I guanti alfa! Con questi sarete in grado di individuare i frammenti del cuore del titano e i miei guerrieri Solark. Padroneggiate l'energia alfa. Liberate il potere degli elementi. Sì! Nuovi poteri? Che belle parole! E ora ho bisogno di riposare. Il protocollo di dispersione ha consumato tutta l'energia che mi era rimasta. Aspetta, per quanto tempo dovrai riposare? Come troviamo i frammenti? E come torniamo a casa? Non potrete. Oh, che cosa? Dici sul serio? Dovrete prima ricomporre il cuore del Titano, poiché lui è il ponte tra il vostro mondo e l'arcipelago. Ma qui non conoscono le barche. Buona fortuna, guardiani. Il destino del pianeta è nelle vostre mani. Ma... ma... Aspetta, noi non sappiamo niente. Sappiamo abbastanza. Dobbiamo trovare tutti i frammenti se vogliamo salvare il mondo. E tornare a casa. Cinque grandi eroi in una missione pericolosa. Bloccati su delle isole misteriose, circondati da nemici spietati. Ragazzi, è ufficiale. Non sono più annoiato. Sì! Sì! For